sera ma che tuono che caspita ne so io. ce la possiamo fare? poi dopo sì. cioè quelli di sopra con le sedie le macchine io che cerco di dire dai magari non si sente ma sì che si sente ed è anche brutto moto La moto, pure la moto ovviamente Le moto non possono non esserci Sgommiamo, più non posso Però mai una volta che magari si ribalta Capisce che non deve sgommare Non sgomma più, no? Che dite? no devono fare caos come se non ci fosse male, bitch magari scoppiasse questo ma cos'è shit cos'è la mia pancia vabbè ma vai cosa? E eh, vai via te, non io. Vai, vai, vai, vai, te. Io dopo vado a vedere chi c'è giù. Cioè, avete tutti i giorni della settimana. Io mi prendo due giorni alla settimana per un'ora e mezza, un'ora, due ore massimo e puntualmente dovete fare caos in quei momenti Beh. a te a voi non sembra giusto a me sì ma che stanno facendo Sì, vabbè oh. è un continuo qua Cos'è mm. Santissimi Qua finisco per spaccare tutto Ma sento lo stiro di Il ferro da stiro di mamma Abbiamo un aereo sopra Aspettiamo che finisca di passare Mazzate. Ma dico io. Perché non fanno silenzio? Mm? Ok. Ma le ossa possono smettere di fare tac? Cioè... Vabbè. I cani del mondo sono in questo condominio. O in giro vicino qua. Perché sta arrivando l'uragano? Aspetta che c'è un peluche qua. Un peluche. Come mai c'è un peluche? Che caos. Dopo un po', Mamma mia, e poi no, Capito, sta D ancora. Basta quindi, una serie B. Che che batte, no? Che caspita, sta D. Ed è stato morso appunto da un alfa, Shakuana. Che caspita era? Queste gliele faccio arrivare qua Sì se non palmano se non, se non palmano I palmi Se non palmano i palmi chi le, fa? Le, chi le fa le noci di cocco? Se non le palme? Non caso. Vedete questo? Vi arriva in testa? Ah! Oh. Un po di... Lo lancio Lo lancio contro qualcuno Fa un caldo che neanche io... Cioè, neanche morti. Cosa essere tutto questo caos? Mm, ma quanto sono belli, cioè. A quale io di più? Cioè. Quelli di sotto, di lato, di sopra... Non lo so neanche io che parlano. Sto cane... Che non finisce più di abbaiare Le macchine e le moto Che passano in continuazione Appunto E boh Devo aspettare Due minuti Cinque minuti Io aspetto poi Vado a tirare qualcosa perché non si può Monumentale che abbiamo qua in Italia Casa, Ma che cazzo C'è lo costa monumentale? Oddio che sonno Oh! FabiJ! Ciao! Che spira sta c'è il micro! Che spira sta di questo? Oh FabiJ, ciao. Ciao. Oh, Fabi ciao! Questo non stava bene Questo non sta, Fabi cioè G. solo per il microfono Solo per il microfono cioè, così un colpo Sì. ma questo caos perenne ma se non c'è una macchina questo caos da dove arriva Vi spiego cos'è successo Mi è appena caduto un pezzo di ghiaccio per terra E si è spaccato in mille pezzi E ho il pavimento bagnato Ma l'ho asciugato col calzino Perché ovviamente col calzino si asciuga la è niente Faccio solo disastri Ma i disastri li faccio solo per voi Ricordatevelo Ma chi è? Vicino A, vicino B o vicino C? Sopra, sotto, di lato? Scegliete voi quale vi piace di più Scrivetemi nei commenti secondo voi chi è Sopra, sotto, di lato? Ditemelo voi, ok? voi Per me sono uguali tanto Fanno rumore entrambi Anzi tutti e tre Che, che aspira di pace era questo? Quanto sto cavolo con sta moto. Shhh. Dio 45. Eh sì, domani. Che sfida sta di. Ok. Ok, un bel niente. Non ti preoccupa. E eh dai. Salute. Ma stanno tagliando l'erba ora? Cioè, tra tutti i giorni della settimana, tutte le ore, io che chiedo due ore a settimana, lì dovete tagliare l'erba. E già che ci sei, dico, fammi tutto l'isolato in modo che sto qua 20 minuti. voglio morire il erba quando finisce perché a me sembra un delitto registrare il metà agosto dove tutti sono in vacanza alle alle due e mezza del pomeriggio pensando che non possa esserci un erba cosa è esploso Secondo voi non era la moto di questo qua sotto? Sì